in diretta ancora ben trovati amici di Le Fonti TV e l'appuntamento a quest'ora lungo tutta questa settimana è proprio dedicato alla nostra TV Week, all'Asset Management TV Week, come sapete Le Fonti TV organizza delle vere e proprie maratone, definiamole così, dedicate a argomenti specifici, in questo caso parliamo di risparmio gestito, declinato eh, sotto vari aspetti e quello di oggi eh, guardate sono sicura incuriosirà molto anche voi, lo leggete anche dal titolo in sovrimpressione, intanto parliamo di un cambio per. Eh, i giovani e l'approccio agli investimenti della next generation eh, già la prima parte cambio pelle ci eh, porta direttamente nel periodo che stiamo vivendo è eh? indubbiamente un periodo di cambiamento anche dovuto a tantissimi eventi esogeni e eh, che stiamo cercando di controllare soprattutto in materia di investimento figuriamoci se dobbiamo ragionare su come le nuove generazioni approcciano proprio il tema degli investimenti come si è evoluto il rapporto con con il tema investimento, anche sfatando dei miti che a mio parere oggi esistono per esempio uno su tutti, non parleremo di questi ma è un po' la premessa per dare poi la parola al nostro ospite, eh, può investire solo chi ha a disposizione tanti soldi, ecco questo non è, eh, non è vero, insomma, anzi l'investimento può essere sicuramente utile in momenti di cambiamento, in momenti più difficili come quello che stiamo vivendo oggi. Intanto permettetemi di eh, salutare e di ringraziare per avermi raggiunta in studio Federico Domenichini, Head of Advisory Italy per Tiro Price, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Intanto è vero che un po' c'è cioè questo falso mito dell'investimento che può essere fatto solo da chi ha a disposizione tanti soldi? Questo è assolutamente vero. Eh, ma ancora che, oggi si pensa a questo? Assolutamente sì, io lavoro per una società di investimento americana, e uno dei cardini massimi eh. degli investimenti, è eh, conta molto più quando inizi a investire piuttosto che quanto, no? Quindi il famoso... Verbo del tempo, no quindi la variabile tempo è l'esponente e ti consente nel lungo periodo di avere performance molto importanti e quindi. Assolutamente sì, confermo. Anzi banalmente, peraltro adesso non stiamo a elencarli, diversi modelli eh, economici proprio di risparmio barra investimento che danno la possibilità anche a chi non ha ingenti capitali di poter davvero eh, creare un tesoretto nel corso del tempo, no? Dividendo ah, proprio le entrate. Sì, e, assolutamente, sono i classici piani di accumulo, insomma gli certo. investimenti radio programmati. In 50-30-20. 50-30-20, che... assolutamente. Diciamo che... Eh, quello che conta tanto è la capacità di essere razionali in certi momenti di completa irrazionalità. È un po' divertente questo perché spesso i mercati finanziari hanno un'ipotesi che tutti gli investitori siano razionali ma è un'ipotesi falsa perché poi di fatto eh, la maggior parte degli investitori tende a essere irrazionale quindi il grande obiettivo che hanno la maggior parte degli investitori è essere razionali in momenti in cui l'uomo tende a essere un po' più emotivo e irrazionale eh, Insomma, l'emotività fa parte della nostra natura però effettivamente quando si ha a che fare con la borsa con i mercati con gli investimenti con i soldi bisogna invece cercare di essere più fermi possibile Sì, si, interrompo nel senso che il consiglio che sì. do sempre a, anche agli amici è se non avete un metodo è molto probabile che quando arriveranno le opportunità di investimento non avrete il coraggio di investire questo è il primo insegnamento <ride> e mi piace perché seguo a ruota insomma, la premessa che ho fatto io che voleva essere molto ampia per poi andare a declinare gli argomenti di questo, di questo certo. appuntamento eh, nella nostra Asset TV Week. E beh, la prima, il primo spunto che mi piacerebbe approfondire eh, co con te Federico, ci diamo del certo. Tu eh, per anche praticità, è proprio ehm, come è cambiata la scelta di investimento all'interno dei nuclei familiari, perché chiaramente, allora, in generale, il mondo della finanza, il fatto di capire come destinare le proprie finanze è sempre stato un po' eh, compito dell'uomo, no? dell'uomo di famiglia. Mi chiedo se è ancora così oggi oppure se è cambiato e quanto è cambiato, in che modo si è evoluto anche questa... Eh, si è voluta anche questa prospettiva. Allora, certamente negli ultimi anni c'è stato un passaggio piuttosto importante, nel senso che eh, sia la figura del consulente o il private banker, sia la figura diciamo, di chi gestiva il denaro era sempre una figura abbastanza maschile, storicamente. Sì. Poi, tra virgolette, non è apparentemente maschile, poi il vero decision maker era da, da capire chi fosse all'interno della famiglia perché secondo me il grande punto è capire in realtà chi è il vero decision maker, perché apparentemente l'uomo poi in realtà le decisioni anche in passato erano prese in realtà o insieme o anche... Anche alla donna, quindi secondo me in realtà non è cambiato così tanto nel tempo. Forse oggi è più espressivamente come dire, eh, aperto più, il fatto è che palese, è, diciamo. è più palese, mm -hmm. sì, esatto, è più palese il fatto che il decision maker non sia per forza l'uomo. Questo è da un certo punto di vista importante. Poi è cambiata anche la struttura familiare, diciamo, delle famiglie tradizionali, nel senso che ci esistono anche molte più coppie eh, singole. No? Io vivo a Milano vero, no? e vero. quindi. Ovviamente il fatto no, che eh, sia cambiata anche la struttura familiare comporta anche dei cambiamenti su chi è il decision maker da certo. questo punto di vista. Ma certamente poi comunque prima appunto se vogliamo proprio tornare indietro nel tempo, la donna non lavorava e quindi non aveva disposizione anche, no? spesso non sapeva nemmeno eh, quanto ci fosse sul conto corrente no? della famiglia, perché era proprio l'uomo, adesso ovviamente i tempi sono cambiati, mi fa piacere sentire che evidentemente forse eh, i ruoli si sono un po' miscelati, un po', un po mischiati. Anche se purtroppo il tasso di occupazione femminile in Italia eh, so. eh, è insomma, ancora, ancora lontano rispetto agli standard europei. No, e anche se purtroppo, eh, con un sorriso lo dico, ancora oggi quando si chiede di fare un identikit del, del consulente finanziario di solito viene disegnato mentalmente in giacca e cravatta appunto non sicuramente in questo ce lo dicono delle ricerche no? condotte da eh, analisti eccetera eccetera insomma sì, però, oggi il mix è 80 20 circa 80 per cento uomo piano, piano. nel mondo consulente finanziario okay. perché se si guarda sì, il mondo sì. bancario è anzi diverso. forse siamo a vantaggio del mondo femminile infatti eh, eh, il consulente finanziario Ecco, bisogna ricordare una cosa però quando si parla di investimenti, che ovviamente eh, il processo di investimento varia da soggetto a soggetto, cioè non è che c'è un modello unico naturalmente eh, a cui possiamo eh, basarci, eh, bisogna capire quali sono gli obiettivi, anche qui ci possono essere tantissimi obiettivi, Alle, eh, bisogna considerare le caratteristiche del profilo dell'investitore, no? Sì, quali sono, se possiamo fare insomma una media, eh, gli obiettivi principali che gli investitori oggi hanno? Allora innanzitutto partirei da una premessa importante perché secondo le ultime ricerche Consob ancora circa due terzi, scarsi, il 60% degli italiani non fa una pianificazione finanziaria. Questo è una, Quanto, scusa, circa il 60%, ah, poi eh, sono due ricerche fatte, una nel 2020 e una nel 2021, sono pubbliche, quindi può andare a vedere sì, sì, certo. tranquillamente consultabili, eh, che però ci dicono che eh, troppi italiani non pianificano finanziariamente il loro futuro no? e quindi è tutto fatto un po' al caso. E questo porta poi delle conseguenze drammatiche perché poi porta una cattiva allocazione delle proprie risorse, dei propri risparmi e quindi un'efficienza e quindi poi un'infelicità finanziaria. No? Gli americani la chiamano financial wellness, no? come se fosse un po' una spa finanziaria. Oh, certo. No? E quindi da questo punto di vista il la premessa... non dormire sonni tranquilli, mettiamola così. Esatto, e poi cosa comporta poi la fatto la non pianificazione finanziaria? Porta al fatto che tu il denaro non lo investi in base ai tuoi obiettivi, ma lo lasci nel conto corrente di liquidità, perché non sapendo effettivamente quali sono i tuoi obiettivi, poi sei no, immobilizzato. Poi arriva il momento come quello di oggi, con un'inflazione al 10% e, e ti accorgi quello che accade. Però per dare anche dei numeri, per le persone sì. che ci ascoltano magari se ne possono anche rendere conto, se io avessi avuto 100.000 euro dati Istat nel 1995, equivalenti a 193.627.000 lire, se non sbaglio, sì. il tasso di cambio, eh, quindi provate a immaginare 100.000 euro nel 1995 ipotizzati, il, il valore reale che nel 1995 questi 100.000 euro sarebbero oggi sono circa 65.000 euro. Eh, certo. Quindi no, il non investire non vuol dire non perdere nulla, vuol dire perdere sempre un pezzettino. E capisco che le persone fanno una fatica incredibile a risparmiarli, a guadagnarli e poi non è finita. Questo però purtroppo è l'inflazione, eh so. no? E quindi... Poi c'è anche un po' forse la... Che è anche una cosa che riguarda me, voglio dire, quindi mi metto in mezzo anch'io. Cioè il fatto di avere piacere nel vedere il nostro conto corrente che aumenta, no? Mentre invece poi aumenta solo visivamente, con invece degli investimenti mirati aumenterebbe invece in modo esponenziale, però eh, sì, ci sono tutti questi fattori che vanno poi a eh, definire i comportamenti sbagliati in fatto di pianificazione e il 65% devo ammettere è una percentuale che mi ha lasciata abbastanza, eh, cioè sì. che mi ha colpita particolarmente sì, sì. perché è, è elevata, siamo ben oltre la metà. Ecco, ma visto che noi dobbiamo parlare anche di giovani, non solo perché poi metteremo un po' a confronto le, le diverse generazioni, Um, inevitabilmente penso che il loro approccio sia differente rispetto ad altre generazioni ma in che modo? allora sicuramente le persone più giovani chiamiamo le generazioni X, mm -hmm. X, X Z la X è quella più, più avanti con l'età eh, così per far chiarezza sì, visto sì, che sì. ho fatto diciamo leggerissima confusione sui nomi la, la Z sono quelli diciamo i più giovani i millennials vanno dall'81 fino a circa il 95 e poi la X sono quelli più avanti okay. e poi ci sono i baby boomers che sono ancora più, più avanti ancora quindi a volte ci generazione... complichiamo un po' la vita ma comunque <ride> è sempre meglio dare il range dell'età ma va bene adesso abbiamo chiarito okay. anche quindi la gestione Z è sicuramente è una generazione molto attenta ai temi del sostenibilità sul uh, fatto che questo mondo deve ancora durare per diversi centinaia di anni, questo è sicuramente un tema molto caldo, i giovani sono anche molto attenti a uh, tutto il tema delle criptovalute, NFT e compagnia, io personalmente non sono un grande fan di questi temi ma non tanto perché non penso che siano delle diciamo, dei temi di investimento a lungo, a lungo termine non interessanti penso spesso che le persone più giovani dovrebbero prima fare un po back to basic cioè guardare prima le basi e poi allargare un po gli orizzonti perché il rischio è che poi spesso queste persone i ragazzi no, si eh, mettono a anima e cuore su temi di investimento molto complessi e spesso non, non corra di portafoglio e si perdono poi invece no, delle opportunità incredibili su strumenti più tradizionali. Questo è il primo punto fondamentale. Infatti, e poi, al di là di, di perdersi magari delle opportunità su strumenti più tradizionali, proprio bisogna capire, credo, i meccanismi dei mercati tradizionali, prima poi di capire quelli del mer dei mercati alternativi, come per esempio il mercato cripto? No? Assolutamente, ma basta toccare un esempio pratico. No? Eh, uno tocca il tema dell'NFT no? e quindi acquista magari un non fungible tokens e poi si è dimenticato un piccolo concetto che si chiama diversificazione. Eh, Quando uno investe in uno base. strumento singolo eh. rispetto a un, un mercato libero, liquido, con tante possibilità di diversificare, conta tanto, no? E quindi poi chi si è fatto male... Certo, se casca quello casca tutto, no? Assolutamente, quindi il tema della diversificazione è spesso nei ragazzi più giovani non solo è un tema che ci fa vedere no? il, il rendimento di breve periodo, ma ci fa perdere di vista quando le cose non vanno sempre bene. No? E poi purtroppo di questi concetti ce ne ricordiamo quando le cose poi non vanno bene. Eh certo, quindi Federico tu mi hai già un po' risposto alla domanda che ti avrei fatto adesso, cioè tutto il tema del metaverso, criptovalute, NFT, um, Pen pensi comunque che possa essere uno dei driver per il futuro, cioè forse con queste premesse che hai fatto? Cioè, la risposta è sì, con assolutamente cioè, sono dei temi importanti. Mm, poi, in realtà, quando si parla di criptovalute, secondo me è molto importante riflettere su cos'è più importante quando si parla di eh, cryptocurrency che è il sì. tema del blockchain, cioè quello che conta tanto e ah, rivoluzionerà forse il mondo, è la cosiddetta catena blocchi. Questo avrà degli impatti e delle conseguenze, non solamente sul tema finanziario ma anche su interi altri settori, basti pensare agli smart contracts che stanno prendendo piede, quindi eh, ha sicuramente un futuro molto importante, però va messo insieme una serie di strumenti che non sono solamente quelli insomma, delle cryptocurrency, mm. anche perché sono cryptocurrency che si sono anche dire, eh, volatilizzate. volatilizzate Ecco, l'errore è proprio quello forse, no? Di, di buttarsi nella novità eh, senza però conoscere, senza sapere eh, poi se ci sono delle basi solide intorno a quella realtà e poi vedere volatilizzato un, un qualcosa che però, eh, insomma, volati fa volatilizzare anche i nostri soldi. Assolutamente. Non è il problema perché se si volatilizza una cripto uno può dire vabbè poverina lei ma se sono volatilizzati i nostri soldi magari sono anche i nostri pochi risparmi figuriamoci diversificazione primo sia. mantra fondamentale esatto a prescindere da tutte le novità che possono essere questo, lo, guarda, questo lo, lo ripetiamo io che non sono una consulente finanziaria ma una semplice giornalista economica lo ripeto sempre sempre sempre la prima regola se ci si attiene a quella un, un aiuto è già un aiuto molto molto importante a proposito del mondo della consulenza finanziaria, perché questa vuole essere una riflessione a doppio binario. Allora, intanto l'aggancio può essere questo, visto che il mantra è la diversificazione in un investimento, appoggiarsi a persone che ne sanno, cioè affidarsi al consulente finanziario. Quindi noi, per noi intendo tutti, eh, generazioni nuove, vecchie, certo. eccetera, eh, dobbiamo avere un modello di riferimento, però perché a doppio binario anche il modello di riferimento che prendiamo noi deve essere consapevole di quelle che sono le esigenze non solo del cliente che si trova davanti, quello insomma è, è compito numero uno, ma anche di sapere che cosa in generale una generazione vuole. A oggi i consulenti finanziari sono ehm, consapevoli di quello che le nuove generazioni chiedono e di come le nuove generazioni concepiscono gli investimenti? Allora, io credo che questa sia la più grande sfida che il mondo della consulenza finanziaria ha di qui ai prossimi dieci anni. Eh, credo che sia come dire, il vero punto di differenza che farà una rete che avrà successo che sai, scusami faccio, prego, non, prego. Vuol, non vuole essere una nota polemica ma ancora più di riflessione a volte diciamo i giovani non capiscono bene come funziona il mondo in questo caso finanziario degli investimenti sì ma appunto ma chi ci lavora nel mondo finanziario sa e come è cambiato l'approccio? Perché anche è quello importante. Certo, certo. No, quindi, come dicevo, è la più grande sfida che ha il mondo della consulenza finanziaria. Sia perché, da un lato, l'età media di un consulente finanziario oggi è tra i 50 e i 54 anni, forse sì. intorno ai 52 anni. Quindi è abbastanza giovane, ma eh, comunque si sta avviando, diciamo, non nella parte core della sua carriera da questo punto di vista. Quindi questa è una grande sfida do un numero, uh -huh. il 50% degli eredi cambia intermediario finanziario quando c'è il passaggio generazionale in Italia. Ok, quindi la metà dei clienti... Ricordami ancora la percentuale? 50. 50. La metà, cioè la metà degli eredi che ricevono un patrimonio, quindi più giovane rispetto all'erede originale che purtroppo è venuto a mancare, cambiano intermediario finanziario. In America questa percentuale è intorno al 90%. Ah dare l'idea. Uno potrebbe sembrare un dato più rassicurante dicendo ma in Italia no, si cambia meno intermediario finanziario. Sì, ma uno su due quando c'è un passaggio cambia. Questo cosa ci dice? Che probabilmente quel banker o quel consulente non era così attrattivo nei confronti delle generazioni più giovani. Quindi per questo è una grande sfida per il mondo della consulenza finanziaria. Perché questo? È perché capire nuove generazioni non è banale e infatti non è un caso che la maggior parte delle reti di consulenza finanziaria oggi spesso fanno dei team o link con consulenti più senior o consulenti più junior, perché ovviamente è un modo per avere anche un linguaggio simile al nuovo erede che magari eh, certo. ha un background, un modo di pensare molto diverso, ma basti pensare a una persona che magari fa questo lavoro come consulente finanziaria e ha 60-65 anni. Che non è sicuramente nativo digitale e si interfaccia probabilmente con un trentenne che ha un modo di, di ragionare, di interfacciarsi anche con la tecnologia completamente diversa. Ma anche di parlare, no? anche, anche di il parlare. tipo di linguaggio utilizzato, poi è ovvio che il eh, linguaggio universale economico, finanziario e degli investimenti resta però il modo proprio no, di rapportarsi a livello anche lessicale di, di Assolutamente. quello consulato. Anche si perché l'eredi ti, ti vede come il consulente del padre o del nonno, che quindi ovviamente. No? Sì, anche come... se poi quello potrebbe dare una garanzia di affidabilità, no? il fatto di dire, e, e probabilmente qualcuno lo, lo, lo fa, sì, e sì, dipende certo. anche che tipo di consulente si trova di fronte, ma insomma, sapere che magari questo consulente ha gestito gli affari di famiglia fino certo. a quel momento, eh, dà maggiore solidità alla certo. nostra idea certo. no? De, certo. di, di investimento futuro. Però dall'altro, lo vedo anche in fase critica, il, il, la persona più giovane potrebbe immaginare il consulente come quello che a fine carriera e quindi ha meno spunti rispetto a ragazzo più giovane. È molto challenging Dì, per quello il mondo che sta consulenza. aspettando andare in pensione, basta. Eh beh, insomma... No, però i giovani lo pensano è, probabilmente. È la, sì. è, la, è la grande sfida che ha il mondo della consulenza, no? E quindi certo. il per cui nascono i team, i link, poi ogni rete li chiama in modo diverso e anche per mettere insieme delle competenze e anche un modo di, di pensare, di vivere, di ragionare, anche semantico, con un consulente più senior e un consulente più junior, che interfaccia un tipo di clientela un po' diversa. Ma quindi c'è consapevolezza oggi da parte dei consulenti finanziari? C'è abbastanza consapevolezza, ma soprattutto nel mondo delle banche tradizionali c'è un bel gap eh, anche dovuto alle crisi bancarie italiane, anche di numero di, eh. diciamo, di target di età media che c'è nel mondo bancario. Se non vuoi rispondermi non è un problema perché è una domanda assolutamente non contemplata, ma eh, I giovani si fidano di più delle banche o dei consulenti finanziari? Eh, non ho questo dato, eh, eh, però perché? in generale, non, non, non so sui giovani, in generale sulle persone, quindi sicuramente le persone hanno più eh, legame col consulente finanziario, semplicemente perché il consulente finanziario è più… Indipendente, quindi non legato a un istituto no, No, no, il in consulente finanziario ho inteso come sia indipendente che ah, dipendente. ok, ok, senza differenziazione. Il ruolo, vabbè. diciamo, OCF, diciamo così, che è nell'albo sì, sì, sì, eh, sì. del, diciamo, dell'OCF. Tendenzialmente rispetto a un dipendente, il consulente è in una media, eh? non è, questo non no, vuol dire… No, certo, questo qui sì, eh. ovviamente sono tutte medie e poi comunque… Però se so. uno guarda il tasso di eh, retention, mi verrebbe di questa parola in inglese, non so manco metterlo in italiano, comunque il tasso di, eh, come dire, eh, di legame eh, che sì. ha un, un cliente verso un consulente è sicuramente più alto rispetto a un dipendente magari okay. di realtà bancaria. Ma questo era interessante, visto che abbiamo citato anche il mondo delle banche, insomma è, è importante soprattutto anche capire se le nuove generazioni sono più o meno attente alle dinamiche bancarie oppure a, a, a, alle dinamiche dei, dei forse singoli. Forse il vantaggio delle banche è che hanno una gender diversity, quindi hanno più donne, e più uomini rispetto a quello che ha il mondo della consulenza okay. finanziaria, però sta cambiando anche il mondo dei consulenti finanziari, cioè comunque il numero delle donne stanno crescendo, mm, sì, forse sì. dovrebbero crescere di più. E poi statisticamente è dimostrato che le donne sanno gestire meglio il denaro degli uomini. Eh. Sì, Quindi... ci sono diverse, <ride> diverse te tesi, studi, statistiche, cioè, diciamo che è un modo diverso, Diverso. che ovviamente tiene conto anche di diverse fasi e di più fasi eh, che sono quelle femminili rispetto a quelle dell'uomo, certo. no? perché una donna ovviamente eh, per forza di cose, anche solo se decide di avere un figlio, eccetera, cambia il suo modo di rapportarsi al denaro e... Adesso si comincia a tener conto di tutto questo e, e forse in parallelo eh, è per questo che nascono figure certo. professionali femminili. Altro aspetto importantissimo che non riguarda solo le nuove generazioni, ma tutti, eh, un tema a mio parere che è stato un po' congelato per l'emergenza Covid, adesso un po' per eh, il, i mercati che sono un po' in subbuglio, mettiamola così, ma che, ehm, da cui non possiamo prescindere, insomma, e che soprattutto può aiutare, nei momenti di emergenza se si investe però il tema ESG okay. è vero che i giovani sono più attenti alle tematiche ESG, domanda numero uno perché poi c'è un'altra un faccia della medaglia cioè il fatto che i giovani si affidano molto di più per esempio a acquisti online, Amazon, eccetera, che sembrerebbe un po' smentire questa, questa attenzione verso, verso le tematiche ESG. Ecco, facciamo il punto su questi aspetti. Ma I dati diciamo, che hanno fatto varie istituzioni finanziarie, anche insomma, autorità regolamentari, ci dicono che sicuramente le persone più giovani, generazione Z, ma anche millennials, sono sicuramente molto attenti ai temi della sostenibilità. Questo è un dato di fatto. Poi che stia diventando, ora sto utilizzando questa parola un po' pericolosa da dire, ma la, la dico, mm. un po' una moda, okay. tra virgolette, non è per forza qualcosa di negativo. Cioè, se una cosa positiva diventa una moda, mica è una cosa eh, brutta, anzi. Oh, certo. cioè, anzi, cioè, Ci affidiamo ormai a tutti gli influencer che, che, che ci, ci, ci danno le loro regole, se quella non è una moda, tra virgolette, certo, però poi certo. se sono persone che ne sanno, aiutano, quindi, indirizzano. Quindi, mi, mi direbbe di dire che eh, è un tema assolutamente che ormai tutti i principali asset manager del mondo si sono un po' attrezzati su, su questo, su questo, come dire, sulle varie categorie di sostenibilità, ma che però ancora c'è ancora tanto da fare, eh, perché poi eh, io dico sempre il diavolo sta nei dettagli. Eh, un discorso è avere una strategia di investimento che è ESG, un altro è poi Vuol dire perseguirla anche nel tempo con una serie di regolamentazioni che eh, poi vedremo l'Europa com come si comporterà. Quindi, eh, da questo punto di vista, c'è ancora tanto da fare. Sì. Però i giovani sono una grande dire, spinta gentile, Nagge, no? direbbe eh, il grande premio Nobel. Sì, diciamo che se loro ovviamente sono mossi no, dalla volontà di fare delle cose, sono sicuramente coloro che potre, potranno fare. Un'altra parola chiave ehm, credo, che, che tu hai appena usato è quella della regolamentazione, tutto ciò che ha a che fare con le novità, prima abbiamo parlato crypto eccetera e anche il mondo ESG, eh, eh beh, sono ancora un po' carenti di regolamentazione e quindi già quello, cioè, bisogna credo prima andare a riempire quel vuoto no, che ancora oggi... Ci vuole existe. tempo. Cioè, non possiamo pensare che siamo passati in pochi anni da avere tutto, diciamo, libero, poi mondo ISG. Ora, lo dico in termini tecnici, articolo 6, articolo 8, articolo 9, sono le regolamentazioni dell'SFDR, che è una, diciamo, una direttiva europea, ora però non entro troppo nel tecnico. No, no va bene, certo. Però, diciamo che eh, ci vuole tempo, non possiamo pensare di fare questi step no, immediati, così veloci. Però, cioè, certamente, è un tema positivo. Eh. Ecco, ma um, quanto eh, tralineranno e trascineranno entrambi i verbi le, le scelte di investimento le tematiche ESG secondo, secondo te lo faranno tanto principalmente però la spinta arriverà dal mondo anche dei consulenti finanziari e da Prova Banker perché in questo momento è vero che i giovani sono attenti alle tematiche ESG ma se io oggi fermo un cliente in piazza Cordusio eh, e gli domando qual è la tua priorità di urgenza sul tuo portafoglio probabilmente ti risponderebbe: aiutami a recuperare sulla componente obbligazionaria che perde più del 10% all'inizio dell'anno. Eh, è probabilmente meno eh, interessato la tematica ISG, no? Certo. Quindi certamente è come dire una sensibilizzazione deve arrivare dal tuo prova banker, dal tuo consulente finanziario, e poi metciandola anche con gli interessi che poi le diciamo, nuove generazioni hanno certo. su questi temi. Quando ci sono mercati che scendono così tanto come nel 2022 è ovvio che la superiorità un pochino cambia per forza eh, maggiore. Sì. Perché bisogna prima andare a risolvere le emergenze, e poi ehm, c'è sempre un po' di resistenza quando si usa la parola sostenibilità e tutto quello che eh, ruota intorno a questa parola perché si pensa che implichi costi maggiori, che magari è anche vero, però a lungo andare, ovviamente qua si parla di investimenti a lungo termine, invece danno delle, certo. de, de, dei benefici più avanti, certo. però insomma è chiaro che, come hai detto tu, nel momento in cui c'è precarietà magari si accantona l'idea, no? Un attimino. Sì, che poi alla fine è un modo di fare una spinta graduale e gentile, come dicevo, nei confronti dell'azienda. No? Quindi se io sono un asset manager che seleziono le aziende con dei criteri, magari spingerò anche l'amministratore delegato di una certa azienda a comportarsi in un certo modo. Quindi ovviamente questo avviene nel tempo, in gradualità, negli anni. Questo, però, nel lungo termine porta i cambiamenti, no? È il famoso tartarughina che, costantemente, certamente. fa un passettino e dopo dieci anni ti vedi no, un chilometro e dici: come ho fatto ad arrivarci? No? Eh, certamente Erano sì. Erano i piccoli passettini. E senti, ancora parlando di passaggio generazionale, che è un po' eh, l'argomento diciamo, che sta muovendo tutte le nostre discussioni e ragionamenti, è una tematica molto importante per tutte le industrie, ovviamente. Eh, in particolar modo per quella del risparmio gestito che si inserisce nel, nella nostra eh, settimana tematica. Come, ancora qui, no? eh, rapporto bionivoco, come i consulenti possono aiutare le famiglie in questo contesto e quali sono anche i giusti argomenti, le giuste corde, chiamiamoli come vogliamo, che un consulente deve toccare per far sì che vengano anche recepiti i concetti corretti e per instaurare un eh, rapporto ottimale con le nuove generazioni. Allora, guardando un po' l'esperienza americana, il primo consiglio che diamo sempre è eh, anche ai consulenti finanziari, soprattutto quelli avanti con l'età, provate a immaginare avere un collega che ti aiuta a interfacciarsi con clienti più giovani, perché questo è il primo step. Cioè, io immagino un consulente di 60 anni che si interfaccia con un ragazzo di 20 Potrebbe essere, potrebbe essere visto, sì, come una persona esperta, ma probabilmente il gap generazionale potrebbe non portare a parlare la stessa lingua. Certo. Questo è il primo punto. Quindi creare anche no, dei, eh, diciamo, dei team dove no, si crea un consulente più senior con un consulente più giovane. E poi l'altro grande tema, e questo devo dire che è stato dimostrato anche in psicologia, ovvero quando un consulente sta vicino nei momenti importanti della vita di un cliente o di una famiglia, che possono essere la nascita di un figlio, un cambio di lavoro, purtroppo una, una mancanza in famiglia da un punto di vista diciamo, di un caro che se ne va, certo. eh, oppure l'acquisto di una nuova casa. Quando il consulente sta vicino in questi momenti, indipendentemente da parlare di mercati finanziari, la percezione che ha il cliente è estremamente più alta rispetto ad altri momenti. Quindi conta molto di più stare vicino a un cliente in quei 5-6 momenti importanti della vita che poi ovviamente... Eh, quando ci sono cambiamenti altri. di varia natura siamo tutti più vulnerabili, no? E quindi è, è ovvio... E il cliente tende a ricordarselo molto di più. Certo. Poi sono... 10 momenti importanti, eh? dico nascite un figlio, nascita un nipote, cambio lavoro, compro una casa, no? quindi momenti che può essere divorzio, matrimonio, sì, sì, questi sì. momenti cioè, insomma… Momenti che, che presuppongono una gestione delle finanze diverso da quello che c'è stato fino a quel esatto. momento. Esatto, e che emotivamente poi ti possono anche cambiare tanto. Se tu consulente, stai vicino in quei momenti, come dire, l'avviamento positivo, il goodwill che riesci a generare nei confronti di quella persona è estremamente più alta. Quel meeting là, quell'incontro là, vale 50 incontri al caffè nei successivi tre anni, no? Perché hai una, una forza emotiva nei confronti della persona molto più importante. Assolutamente sì, ma insomma, è questo cambio di pelle da cui siamo partiti, che è anche il titolo di questo nostro approfondimento, come si può definire? Perché quando si parla di cambio pelle, dipende per cosa si deve cambiare pelle, però... Eh, ci, mh, Diciamo, include anche il cambio pelle in momenti, chiamiamoli dolorosi, ma dolorosi vuol dire che dobbiamo staccarci anche da alcune convinzioni che abbiamo avuto fino a quel momento e quindi di, per forza di cose dobbiamo fare un po' a botte con noi stessi, no? Perdonatemi l'espressione un po' poco felice, ma insomma rende l'idea e quindi come possiamo definirlo questo cambio pelle per cominciare a tirare le, le somme e arrivare a conclusione? Questo per con i consulenti. Sì, certo. Ma i consulenti, secondo me, il, la grande sfida... E poi do... da lì parte tutto, no? perché se i consulenti si approcciano nel modo giusto, anche le nuove generazioni riusciranno a, Ass ad accogliere gli insegnamenti. E, e, e qui mi viene in mente, soprattutto pensando a quello che sta facendo il mercato americano sul mondo dei financial advisors, in cui il consulente, che poi è financial advisor, la traduzione letterale, sì, sì. Eh, diciamo fino a qualche anno fa era un advisor, quindi dava consigli. L'idea invece è che il financial advisor sempre di più diventa un coach, quindi diventa un allenatore. Questo passaggio tra advisor e coach, secondo me, è il grande passaggio che determinerà anche il successo di questa È un di questa tema che mi hanno già avanzato e profilato, senza però averlo approfondito. E, e, sarebbe un tema invece da approfondire, ma nel senso che eh, diventa un, un tutt'uno questo, questo ruolo? Diventa un tutt'uno e... Tra virgolette, un, un educatore finanziario, ma che poi ha anche un coach che ti segue e ti aiuta, no? E quindi questo è un po' diverso rispetto a quello che lo chiami, ti dà un consiglio e finisce là. E poi basta. No? No, no, e questo è completamente diverso e poi ha un tasso anche di legame nei confronti della famiglia o del cliente molto più alto. No? Sì, Perché e la fiducia anche no? ci guadagna, quindi certo. insomma. E invece se dovessi chiederti così, visto che abbiamo parlato di coach e di advisory, e tu lo sei advisory, ma eh, alle nuove generazioni appunto quali sono Tre punti veloci da seguire, insomma, improvvisiamo. Eh, non improvvisiamo è... ma io. Che poi è un po' il riassunto di sì, quello sì, che abbiamo no, no. detto in questo momento. Assolutamente. I, i, I tre regole da seguire, che rimangono valide anche perché c'è 100 anni, sono obiettivi. Sì, a parte che esatto, sono d'accordo, <ride> che poi le regole base valgono per tutti, non è che, che cambia a livello anagrafico. Insomma. Se c'è un ragazzo di 20 anni che ci sta ascoltando, gli direi: uno, stasera prima di, di andare a letto, pensa veramente a quali sono i tuoi obiettivi della vita, dai un nome a questi obiettivi e lì pensa come ci puoi investire. Questa è la prima regola base. Pensa veramente ai tuoi obiettivi. Secondo, datti un metodo o fatti aiutare ad avere un metodo. Terzo, fai lavorare il tempo, che c'è un sacco di tempo a disposizione. Queste sono le tre regole che fanno avere un portafoglio finanziario che potrà avere successo. Tu giustamente hai detto eh, giovani di 20 anni, ma tutti, insomma, anche perché poi gli obiettivi, è anche un'altra regola dell'investimento, cambiano, non è che se io stabilisco un piano di investimento oggi me lo devo tenere vita naturale durante. Anche se ce n'è 60 è un cambia niente. perché intanto possono cambiare le mie entrate. No, nel bene e nel male cioè magari cambio lavoro guadagno di più oppure perdo il lavoro e non guadagno più quello che guadagnavo prima oppure decido di comprare una casa quindi devo rimodulare certo. le mie uscite ma oppure perché ci sono delle novità che si inseriscono nel mercato e che quindi considero perché dico aspetta certo. cos'è questa nuova possibilità di investimento quindi non è che si eh, e quindi insomma valutare anche per questo è importante quello che dicevi prima, avere un coach che ti segue perché altrimenti non si si riesce a seguire passo dopo sì, passo sì, il cambiamento. Sì. Direi che siamo arrivati proprio anche alla parola da cui siamo partiti, appunto il cambiamento, no? E, e, e questo è... Abbiamo detto tutto? Cosa ne Beh, pensi? Penso sì, sì. Obiettivi, tempo e metodo rimane il mio mantra. Questo eh, punto ecco, di vista. esatto. Obiettivi, tempo e metodo. Questo, questo lo ricorderemo anche noi più spesso, è sempre un insegnamento anche per noi, io ringrazio quindi Federico Domenichini, Head of Advisory Italy Tiro Price, naturalmente insomma poi... Uh, tutti gli ospiti che arrivano qui da noi sono a disposizione attraverso proprio i loro canali per dare degli approfondimenti ulteriori certo. rispetto a quanto possiamo fare noi in uno spazio televisivo, ma insomma credo che sia stato interessante e aspettiamo i vostri feedback, noi siamo sempre a disposizione. E mi auguro di trovarti presto anche da noi. Grazie a voi, grazie, grazie mille. Grazie, grazie mille. Chiudiamo questo live di oggi con la nostra puntata dedicata all'Asset Management TV Week. Naturalmente rimanete sulle fonti TV con tutti i nostri approfondimenti e vi auguro un buon proseguimento di giornata.